Ha ragione, dobbiamo concentrarci su una sola cosa E sarà giocare Giocare con me Mi piace come ragioni, guardiano Ehi, hey, dovrei essere io il pazzo qui in mezzo Oh, tu sei il più pazzo, ma noi siamo i più, più tempestosi, tempestosi. Ciclone esplosivo! Yeee! Yeah! Preso sigillino! Uffa! yee E via con il vento! E... Attivazione! Sigillino Oh? oh no, ragazzi! Volato? Volato? Il vento? Sì, ora ricordo! Devo andare a toccare quell'affare lì dentro! Seguitemi, sono il più intelligente! il più intelligente. Ehi, hey, dov'è Ario? Buono! Oh Sigillo del vento attivato con stile! Sto così gustoso! Non può finire! Ah. Ah. Ah. Sono davvero pieno! Coraggio Kratus! C'è sempre spazio per il dolce, non è vero, Vulcan? Verissimo! Magmasfera! Oh, oh. E ora, voilà, attivazione! Sì! Bel lavoro, guardiani! Però non diremo a nessuno come abbiamo vinto questa battaglia, d'accordo? You're